Allora, mettiamo subito le cose in chiaro. Sto andando contro la maggioranza, quindi. Non fatto un. Devo fare praticamente. Gennaio febbraio, marzo, aprile Arrivati quindi al quarto mese a Londra Questa qua è la piantina di basilico Che è ancora rigogliosa E sta di basilico Sta facendo i fiori In teoria vuol dire che la pianta sta morendo Io invece dico che i fiori sono la nascita di una nuova vita La speranza, il voler crescere un Quindi quello che voglio fare è finalmente trapiantare questo basilico all'interno di questo vaso Ovviamente abbiamo bisogno della terra e' proprio per questo che ho preso 5 kg di terra. Allora, facciamo una cosa. Prima di tutto, questo qua è il vasetto di, di, di, di, di, di, di, di, di quello che volevo fare: tirare fuori. Guarda che roba! Basilico! Ecco, dovrebbe venire circa una cosa così. Mamma mia, boh, Ma non sarà così difficile fare andare del terriccio dentro a un vaso, no? Dicevo! Non voto un cazzo. Ok. Bene. Il basilico è messo dentro. Falco. Bene, bene, ottimo, bene, bene A questo punto, bene, bene Ragazzi questo è tutto Ciao Ciao. Ciao.